Hai studiato Vanessa? Ti sei fatta male. Fammi vedere cos'è che ti sei fatta. Sei caduta, sei scivolata e ti sei fatta male sia al gomito che al ginocchio. Sai perché? Perché c'era la coperta per terra, ma tu invece di raccoglierla cosa hai fatto? Ci sei camminata sopra e sei naturalmente scivolata. Quando la casa... È disordinata e c'è cioè disordine. Potreste anche darmi una mano e aiutarmi. Non dovete far finta di non vedere le cose, perché ti potevi spaccare un gomito e anche un ginocchio. Adesso, Vanessa, ascoltami bene: finisci di studiare. Finisci di studiare, che poi si deve mangiare e domani si va a scuola. Muoviti, a few moments later. Bambine, c'è ancora la, la, la, la coperta per terra, Anastasia raccoglila perché prima tua sorella si è fatta male proprio su quella, cosa state facendo? Hai fatto i compiti Vanessa? Sì. sì E tu Anastasia li hai fatti? Ma scusa ma tu stai mangiando i giochi a palla? Guarda che ti va di traverso, manda giù prima Ascoltatemi, 5 minuti mentre io finisco di mangiare e poi si va su a cambiarsi che domani si va a scuola, ok? Ok? Mm -hmm. Ma perché avete portato su questi giochi? Allora, raccontate cosa sta facendo il papà. Sta sì, tirando fuori tutto per... Scusa un secondo. Cosa stai facendo? Ma con chi ce l'hai? va. Poi almeno abbiamo le stanze senza niente. Sta facendo ordine in alcune stanze così da creare una vostra stanza giochi molto più grande di quella che abbiamo. Però non dovete portarli su i giochi. Guarda, ma questo non è solo un gioco. È una barbola con tantissimi che vero! Infatti, gli elastici, infatti, è infatti, è bella, non me la ricordavo. Di questa ce l'era un'altra, ma non la troviamo, allora magari dopo. Salterà il... fuori sicuramente. Il ma, domani è tutto pronto non lo so eh, sì. fa vedere questa bambola vedete ragazzi buona, sulle braccia, buona. sui codini e sulle gambe ha tantissimi elastici ho anche lei lei è carina, piccina mamma saliamo sulla macchina, andiamo a cenere via avete fatto uh. lo zaino per domani? Dai, sì! Per... non è vero bugiarda? Sì. dai fate lo zaino bimbe io vado quando? poco poco io devo ancora cenare ah. con papà se non Aiuto. facciamo tardi sì, sì. va sì. bene? Dove sei dentro l'auto? Hai, hai la patente? Guardate, guarda, c'è guardate, la patente Quella la patente? Le belle scarpe. Ti sei ridotta la macchina, te Anche Ti sei si è rimpicciolita so, Tu la rompi, io lo so già Perché adesso ti ci fichi dentro no. e la spacchi Volete vedere? Uh, uh, uh, uh. No, io non ci entro proprio lì dentro Magari entrasse in quel Guardate, oh, eh, vuoi andare in Francia in essa? vuoi andare a Parigi? sulla Torre Eiffel? Yeah, no. vuoi farti tanti piani a piedi? Con vuoi trovare... eh con l'ascensore è troppo facile io l'ho fatta a piedi eh, sì, eh. va ma bene dai mai? ma come quando mai certo vabbè ascoltami bla, bla bla bla senti bla bla fate lo zaino che dopo mangiato andiamo a guardarci un film sì, anche tua stanza si sì, figurati io vado dopo si sì. sì, io adesso dopo andiamo possiamo andare a vedere trovare... eh, cioè certo. hai tirato dopo dopo, dopo dopo che hai mangiato con papà andiamo a vedere se papà le ha già tirato fuori mentre voi mangiate si sì, sì, va bene però ascoltami quando mangiate voi tu quando, mangiate, tu e papà, quando, mangiate, quando se... mangia tu e papà quando mangiate tu e papà quando mangiate tu e papà date Te e papà? Sì, abbiamo capito. Noi andiamo giù. Continua la frase. Ma ora io sono proprio fatti. Cioè, volevo dire, andiamo giù a vedere. Facciamo lo zaino con i nostri amici? E andiamo giù a vedere. Eh. Che vai. Eh mamma magari lo facciamo vedere sono anche vecchia. noi. No, è lento. Va bene, facciamo lo zaino? Eh? eh sì. Vediamo cosa c'è domani da portare a scuola, yeah, Vanessa? Yeah, yeah, yeah. Il suo è sempre uguale, ma il tuo cambia. Facciamo? fatevi male eh, mi raccomando oh ragazzi non riesco mai a mandarle a dormire faccio sempre una fatica però ancora un po' prestino adesso ceno io e poi andiamo a nana, anzi devono ancora fare lo zaino voi ragazzi a che ora andate a dormire quando il giorno dopo si va a scuola scrivetemelo nei commenti Va bene, ma se io la lancio la riprendo io un po'. Oh, eh. se arriva a 10. E se tu la prendi, lanci uh, i peccali. No, se arriva a 10, Siamo 0 a 0. 0 a 0. 0 1 a 0. Dai, 1 a 0. Bimbe? Ehi? Vanessa? Anastasia? Spegni immediatamente la tv e andiamo a fare gli zaini a dormire. È tardi. Dai amore, su, lo zaino, facciamo lo zainetto, dai. Ci sei? Oh. Dai Vanessa, vai a fare lo zaino. Dai, Vane, su, muoviti. Ok, per me. Guardate, guardate, guardate, guardate. Ma perché dovete sempre fare cose pericolose? Vi fate male ogni 3x2. Sì, bravissima. Vai, vai. Vai, vai. Basta, dai, Ani. Non vorrei che per voi, ragazzi. Ah, sì, ma sei. Ma Ani, Ani, smettila. Dai, basta con questo pugile, ma dove l'hai trovato? Dai, oh, ma Anastasia, ma cosa fai? Allora, ma smettila. Guarda che adesso le prendi, eh, Vane. Vane, cosa è successo? Perché non, perché non risponde? Cosa hai fatto? Oh. Anastasia, Vane, Vane, guarda tu ridi ma se tua sorella si è fatta male ti giuro che stasera ti taglio i capelli a zero, Vane, Vane sveglia, Vane, Vane, dai dai dai madonna, dai che torno. dobbiamo ah, fare come lo non zaino, so ti sei fatta male, ti sei fatta male, una volta e basta, dai Vado a fare lo zaino Brava, oh finalmente la botta ha avuto i suoi frutti positivi Dai Vieni giù a fare lo zaino per favore No Vane questo è lo zaino di Anastasia Per favore Ma io questo... sono Anastasia Tu non sei Anastasia, tu sei Vanessa Vane. Vane. Anastasia Va Vanessa basta, basta. Anastasia eh, scusami, mi fa confondere anche a me adesso mm. Vanessa questo è lo zaino di In Anastasia Eh Vane Vane Che c'è Vanessa? Vanessa, lei mi ha dato il tuo zaino, capito? No? Senti, Vane Io Madonna mia, senti Sono A Stasia Tu sei Vanessa, vai allora, ascoltami un secondo Allora, ascoltate un secondo, ragazze Ascoltatemi, ascoltatemi bene Sono le nove quasi di sera Allora, tu sei Anastasia? Anastasia, mi fai un favore? Puoi fare lo zaino di Vanessa? Ti prego Io faccio lo zaino di Vanessa Ma, tu fai lo zaino di Vanessa? Mm -hmm. Vane? Eh, io sono Io sono Anastasia, si va bene ma sta mamma non rompere, oh sono Anastasia appunto non dirmi che sono parezza perché è uno scherzo che state facendo ma no vabbè Anastasia. senti secondo me lo scherzo me lo stai facendo tu, oh, Ani ascolta ma non è che con la botta che gli hai dato in testa sei un attimino confusa, è vero, proviamo Ani, Ani. eh ma Vane il mio non fa questo è mio, guarda come No, bene. Bene. no. No, l'ho fatto io, l'ho fatto io. Allora, beh, secondo ragazzi, me Sì, ragazzi, ragazzi l'ho fatto io, non è ok. Sì, no, ho capito. Anastasia, è mio. Anastasia, è mio. Anastasia. Anastasia! Oh, oh, è, è mio! È mio! È mio! Mamma, dile qualcosa. Ma Vanessa, smettila! Ma che Senti, Anastasia, Anastasia, ascolta. Hai ragione. Dai, mamma Vanessa, ma tu non sei in prima elementare, sei in quarta elementare, lo vuoi capire? Ma cosa stai dicendo, mamma, che ho appena iniziato a scrivere le vocali. Ecco, forse sarebbe l'idea adesso non lo fare. No, smetti, Ani! Smettila! Allora, sentite, sentitemi un attimo, sentitemi un secondo. Alt, stop, Vanessa, Anastasia. Anastasia. Per favore, ti devo chiedere un favore Mi aiuti a fare lo zaino ah. di Vanessa? Tu sei di Vanessa forse Non capisco. <ride> no, Comunque guarda. Dai, ti prego Vanessa Ti insegno no. a fare lo zaino di una bambina e di quarta metà lei. Anastasia. Oh, aio, aio aia, com come aia Aio Oio Oio wow. wow Ok bravissima Anastasia Vieni qua un secondo Vieni qua un secondo Allontaniamoci un attimo da Vanessa Anastasia No tu stai lì? Siamo Anastasia Guarda te lo faccio vedere se non so No non no ma ci credo notti. eh Allora ai io guarda c'è scritto eh, qua e, e ho scritto qua si sì, ma perché quello è lo zaino di Anastasia è infatti è il mio Aio. zaino Anastasia ascoltami vado a il pigiama no, eh. no no no aspetta Anastasia. un secondo, un secondo. Un secondo Anastasia. Anastasia, un Anastasia per favore aspettaci qua un secondo ragazzi sto pensando una cosa non è che eh, come lei Anastasia e io metto il mio pigiama io li metterò quello di Vanessa e Anastasia deve mettere il mio eh, adesso vediamo, cerchiamo di capire che intenzioni ha non è che mette il mio lungo e poi il suo si arriva fino a qua adesso, adesso, allora facciamo così diciamole di andare a mettere il pigiama okay, tanto già sembrava lo volesse okay. fare ok allora Anastasia, eh, Anastasia, Anastasia, Anastasia ascolta Anastasia. Anastasia abbiamo deciso che le zaini li faccio io, voi due andate a mettervi il pigiamino va bene? Ma ragazzi avete visto cosa è successo? Cioè Vanessa che è convinta di essere Anastasia E non vuole fare lo zaino Ma vuole farsi lo zaino di Anastasia Io non so cosa fare ma secondo voi perché è successo? Perché Anastasia le ha dato un pugno con il guantone da pugile Cosa devo fare? Speriamo che questa cosa svanisca il più presto Perché altrimenti non ho idea di che cosa io possa fare Adesso vado a controllare che cosa stanno facendo Su in cameretta se si sono messe il pigiama E come va la situazione ma scusate bambine scusami An ma Anastasia e tu scusami non ti sembra Vanessa di avere dei pantaloni un po' troppo corti ma io sono Anastasia dai Vanessa smettila con questa storia Anastasia tirati su i pantaloni che sei rimasta in mutande ma tu perché sei vestita così Vani. Cioè, lei ti ha rubato praticamente il tuo pigiama? Ho messo perfettamente. Senti, oh. bat, ascoltami, Vane, ti rendi conto che il pigiama ti va piccolo? No. Me Ma non lo fai? rompendo Ha ragione, glielo, glielo, glielo hai rotto. Vane. Mamma, non sono Vane. Oh no. Ah, mi eh, sei, eh, mi non fai confondere è Orti, moda. Oh, sono Anastasia non ti posso riprendere se con i pantaloni calati Vai a metterti qualcos'altro Mi dispiace ma adesso cerco di farla ragionare Senti adesso basta Tu sei Vanessa ok? Adesso basta io sono perfetta Senti sarai anche perfetta ma sei Vanessa Quindi adesso smettila allora tu domani fammi capire, vai in prima elementare? Sì, con questo zaino Ti porto in prima elementare domani? Tu te la senti di andare in quarta elementare domani? E di fare qualcosina di... Sì? Ehm, con le... No No, infatti, tienili questi pantaloni Anastasia, poverina allora. Ciao, io esco Maria Ma guarda, ti sembri Pinocchio, sembri Ciao Maria Io esco dove vai? Che? Vieni qua, madonna. No, ecco, brava, lasciala fuori. Forse è un pochino. <ride> Senti, allora, eh, andiamo a dormire, mi sono stufata, è tardissimo. Quindi allora, restiamo d'accordo, Anastasia e Vanessa, o Anastasia e Anastasia, restiamo d'accordo così? Che domani tu vai in prima e tu domani vai in quarta? Eh? Sì. sì, Eh? ok Fammi prendere il mio zainetto Ma devi andare a Oh, Ma dove cazzo sta pazza? Per forza, è tutta ristretta Va, va, va, vale. Cos'è? Oh, oh, oh, oh. Cosa c'è? Ma cosa fai? Ma ti sei rimbambita in tutto Ani, vale, Ani, Vane, Ani Ma non ci credo, sei tornata normale. Sei tornata normale. normali, ah, stop Chi sei? Vanessa Sì, ma perché me lo chiedi? Guarda come sei vestita. Guarda come sei vestita. A Guarda tua sorella. Eh. Che classe fai? Guarda, ma perché mi fai così tante domande? Guarda, mh, niente, lasciamo stare, andiamo a dormire, ok? Anastasia, vai a cambiarti mm. perché allora, ragazzi, mm. io il video finisce qui. Iscrivetevi al canale Arrivate una campanella mm. e lasciate un bel anche <ride> con questa borsa che è bellissima ed è mia. Le do.